Zombie Apocalypse ciao ragazze ciao a tutti e a tutti allora un nuovo video che riccio come state? Spero bene allora questo mi dice che riccio per parlare un po' con voi e dunque quindi eh, stamattina non sono uscita per niente però ho intenzione di uscire mari eh, lunedì perché poi martedì ho altri impegni quindi non posso sto registrando adesso tutti questi video tutti questi video almeno uno un singolo un singolo video che sarebbe questo di oggi e, e niente come va io tutto a posto ovviamente mi trovate nel mio belle vedete qua il mio belletto già e nulla quindi mi vedo vale tutta la mia luce bella flashata perché non sto più registrando quella parte lì, ma sto registrando, no, no, aspettate. Prima era di qua, ma adesso sono di qui da questa parte e si vede tutto bene, tutto bello a posto. Sperando questo video vi piaccia perché eh, non l'ho studiato nei miei dettagli, però ho cercato un po' di mh, impostare bene la luce, di vedersi un po' meglio. E finalmente credo di avercela fatta, non lo so, almeno spero, allora sono le 14 e 4 minuti, sì, e, e io ancora non ho avuto idea di che altro video potrei fare, questo video così, alla infusa, così, come esce esce, però eh, se, mi, se mi riesce io lo taglio, vediamo un po', lo taglio nel senso che taglio i punti morti, però... Se, se non dico per la niente non lo taglio neanche e nulla allora io sono vestita come vedete in questo video ho cambiato ovviamente la maglia perché mi sembrava ora e ho lasciato come sempre questa uh, questa sciarpettina perché in camera mia c'è un freddo bestia è proprio allucinante <ride> gli occhiali sono sempre gli stessi non potete vedere e niente, questo è quanto. Pettinatura proprio alla cavolo, scialla. Niente di che. Quindi, ah, se sentite il chiasso, è la televisione di mia nonna, perché mia nonna non ci sente bene, ne va da una certa età, ovvero ha 80 anni e ci sente veramente pochissimo. E niente, questo è quanto. Quindi, cosa dirvi? Che è... Um, non vi ho ancora detto che ho taggato le martinos, quindi siete pregati di andare a vedere cosa non ho risposto alle martinos, al tag, al video tag, conosciamoci meglio le ho taggate un bel po' eh, perché loro hanno fatto ieri questo video mi è arrivato no ieri, vabbè, la notifica mi è arrivata ieri ma non so quando l'avranno registrato il video e niente quindi hanno pubblicato, hanno pubblicato ieri il video di conosciamoci meglio e mi hanno anche nominato nel video. Già, le ringrazio di cuore, grazie mille. A sua volta avranno nominato altri youtuber. Ok, e niente. Allora, il mio outfit prometto che è sempre lo stesso. Quindi, ora provo a vedere cosa si vede nel mio outfit. Aspettate, allora, questo è il mio outfit, come potete ben vedere. E, e nulla, e io sono vestita così con questa scarpina, sotto c'è questo vestito qui Maglia vestito E poi ho i pantaleggings, tutti belli, caldi, caldi Questo è un giubbotto che ho preso in piazza E mi sta piacendo davvero tanto, ragazzi mie Spero che a voi vi possa piacere, niente il trucco è semplice, basico, non ho fatto come altre ragazze che lo fanno loro, meglio del mio, però l'ho voluto fare e basta, niente. E comunque, allora, riaccomi tornata, dunque, che dirvi bello Praticamente ho, ho fatto questo video, breve video, spero che vi sia piaciuto. E allora, la borsa non ve la faccio vedere perché non ha senso, tanto è sempre la stessa. e no, non è più, più a righe bianche e nere, ma è un'altra bella grossa, ingo, ingo, in, come si dice? Ingombrante. Ed è nera e bella capiente dentro. Tanto se ve la faccio vedere non cambia nulla perché so che l'avrete già, già visto in migliaia di video, vabbè ve la faccio vedere un attimo solo. Eccoci qua, la borsa è questa, in questione non è tanto pesante ma un po' sì. questa è la borsa che vi ho fatto vedere da tanto tempo, non la porto sempre perché è un po' pesante però mi piace lo stesso, e dentro come voi direte è bella capiente, ne fate così, in effetti è così, è bella capientuccia, vedete, c'è tanta roba dentro, c'è ehm, gli assorbenti, cosa che non vi fa vedere a voi, però la verità mi servono non si so sa mai. E poi ho uh, il mio bastone del selfie: mai se io voglio fare un video vlog lo faccio con questo bastone del selfie. E poi, vabbè, ho la pezzetta per gli occhiali e lo spruzzino che utilizzo per pulirmi gli occhialetti. E niente, adesso mi ripulisco in diretta con voi perché mi vedo completamente zozzina con gli occhiali e non mi piace la cosa per niente affatto. Aspettate un secondo, allora, ora ripulisco gli occhiali. Eh. E niente, che mi raccontate voi di bello? Io non ho fatto nulla di che. In questa settimana se non che aspettare a fare video perché non avevo più la più pallida idea di che video fare. Volevo fare tanti video tag ma alla fine non sono riuscita neanche a progettarne uno di video. Vabbè che li dovrò rimandare perché tanto rimandare nel senso che devo programmarli perché se no non li guardate o non lo so cosa, boh, vabbè. Si devono guardare perché si devono guardare, si devono guardare nel senso che prima bisogna programmarli altrimenti non avrebbe senso pubblicarli tutti una volta. E vabbè. Ok, ora allora ci vedo proprio perfettamente. Ci vedo perfettamente. Eh, quindi non lo so ragazze Questo qua lo metto qua dentro. Se ci riesco. No, va qua dentro, ok, te lo ricordate questo portafoglio? Sì, ve l'ho fatto vedere un sacco di volte. Adesso è un po' andato male perché si sta rovinando, ma mi piace sempre come sempre. Mi piace proprio tanto, mi fa impazzire quanto è bello, vedete? È bellissimo, quindi non lo so, ragazza, mi sta piacendo un botto. Eh, tutto quello che possiedo delle cose che ho acquistato ma dico acquistato in passato e niente se vedete buste e bustine e facciolette e cose varie una la persona femminilosa i faccioletti ma non ce ne avevo niente e l'altra le bustine quando vado nei, super, nei supermercati capito cosa sì o no ok d'accordo scusate l'interruzione allora quando vado nei supermercati se mi serve qualcosa, una profumeria prendo oh, come dire la busta che ho qua dentro ovvero questa, ve la faccio vedere questa qui, e ci infilo dentro il mio bottino di prodotti cosmetici o che sia roba di cibario tipo la pasta o lo zucchero o il latte o qualche. basta che mi rifornisco di quello che mi manca in casa. Tante volte mi serve un sacco di roba quindi è inutile prendere una busta piccola, quanto non so che cosa, uno, uno scricchiolo, uno quindi non lo so ragazze, io mi sono un po' organizzata per quanto riguarda la, busta, la, la, la, la, la lista della spesa, però il resto ovviamente non lo faccio solo io, me lo fa anche mia nonna. Perché, come avete visto, i video della spesa non li faccio sempre solo io, ma li fa anche mia, non i video, scuota la spesa. Quindi ce li organizziamo in due, dai. Una mano lava l'altra, come si vuol dire. Quindi cioè, ci diamo i compiti a vicenda di ciò che dobbiamo fare in casa, perché mi sembra giusto anche così. Poi, per quanto riguarda invece la pulizia della casa, tutti e due ci diamo una mano, non è sempre che non vogliono ripulire in effetti è vero pulisce tutto quasi lei in casa ed è sbagliato lo so ma il resto lo pulisco io quando mi vado a fare video pulizie mi do una grossa mano per me stessa più che altro perché anche io ci abito in questa casa come mi dice mia nonna e do una bella pulita in questa in camera mia ma anche nei bagni dappertutto aspettate un secondo che sto... dunque vi stavo dicendo che tante volte cerco di eh, pulirmi tutta la mia casa, oppure ho il bagno o passo la, la, la, la, a spazzarmi la, la, la camera ho il bagno, i sanitari, oppure la cucina, mi lavo i piatti, come avete visto nel WIT cleaning, che sarebbe il kitchen, che sarebbe la pulizia della mia cucina oppure che so, eh, vabbè, dovrei fare i vetri, cosa che non voglia, ma è scontato ma lo devo fare i vetri dello specchio, i vetri della finestra, che non so se sono stati fatti, ma mi sa che devo fare io I vetri della specchiera del gnocomo E vabbè, Ce n'è di cosa da fare in casa Non si finisce mai di fare Più ce n'è, più ne devi fare, più ce n'è da fare Ragazzi, che volete fare? Ce n'è Da lì non si sfugge, quando ce n'è, ce n'è Questo è quanto per fare compito dei prodotti che, che acquisto all'euro spin e quelli che invece acquisto a uh, di cibario, non so se vi interessa ma io lo... Ops. non so se, lo volete, se, lo volete, se volete che ve lo faccio o se eh, lo farò io da sola, penso che lo farò da sola perché ve lo voglio proporre da tempo mm, già. quindi penso di proporvelo e basta perché. Eh, voglio fare il video anche delle tisane, non voglio proporvi nulla di tutto ciò che eh, non sia fuori, fuori, che sia fuori luogo dal mio canale però il mio, mio canale youtube non è solo Minecraft, vlog, twitter e cose varie, ma è anche un canale sia di vlog che anche di cucina, perché è vero, non è bello mischiare tutto un minestrone, ma raga il canale lo sto portando io avanti, poi se pi piace buona, se no pazienza. Ah, scusate se dico sempre buona, ma è eh, un modo di dire, non so se sia un modo veronese di dire buona lì, o dialetto milanese, penso che sia più veronese, non ne ho idea, non mi chiedete neanche, oppure ditemelo voi perché io non lo so, chiedi Verona, me lo spieghi lei, o lui, ma ditemi un po'. Ah ilenia Italia gloria, come si chiama ilenia? ilenia pauciulla? si sì, linea. spiegami tu se buona lì vuol dire eh, dialetto veronese, non lo so mm, io, non del dia, del però, io non sono esperta del dialetto veronese però, come tanto meno sono esperta del dialetto gallonese, però se me lo vuoi dire tu prego accomodati, dimelo tu perché adoro troppo i veronesi Già. e niente ragazze questo era tutto io non so fino a quanto sono arrivata col video, um, e non lo so, cos'altro voglio dirvi? Come trucco ho utilizzato la bronzer di eh, Rivel. Aspettate un secondo, poi faccio vedere un attimo solo. Eccomi qua: allora il bronzer, il mascara, il protore. E l'altro a parte l'illuminante, che non, non l'ho messo, ho messo solamente un po' di correttore. Cosa sto facendo? Correttore 327 Kashmir, si, sì. eccolo qua. Non si vedrà mai una mazza, ma fidatevi: 327 Kashmir infallibile di L'Oreal. Poi il semaforo utilizzato, per dare una bella svegliata al viso la, la crema di Vichy il gel la booster 1089 e tra l'altro l'ho visto sul canale di makeup dea scusate se faccio così ma mi stava venendo un segnozzo non so cosa però vabbè perdonatemi sarà una stupida atto, ma la verità poi cosa ho utilizzato bronzer Dopo aver smesso un po' di crema e tutto quanto, bronzer questo qui, che tra l'altro <ride> mi sta anche finendo, vuol dire che mi sta strapiacendo, vedete? Eh sì, sta proprio finendo. Chissà perché mi è piaciuto così tanto. Mentre di blush sto facendo la fatica boia a terminarlo. Boh, vabbè. Comunque questo è blush Rimmel, Maxi Blush Rimmel. Eccolo qua, vedete quanto è pigmentato? Non avrò swatch perché poi no, non ho dove togliermi gli swatch. Allora, altro c'è? No, non c'è null'altro, a parte la matita, la matitina piccola, piccola, piccola, per le sopracciglia che utilizzo appunto per ridefinirmi questa poco sopracciglia che mi è rimasto. Vabbè, <ride> niente. Poi, come rossetto che mi fa smortizia, mi effetto cadavere, ogni tanto utilizzo questo. E vabbè, l'ho tolto perché, anzi, mi si è tolto perché l'ho dovuto anche togliere, soprattutto perché stavo mangiando, quindi non era il caso di tenere il rossetto mentre si mangia, quindi no. E vabbè. Poi, per fissare bene il sopracciglia ho usato questo qua, della Douglas, questo fissante qua. Il pensante colorato della Douglas. ecco qua. Già. E nulla cipria questa qua non l'ho utilizzata quindi non ha neanche senso, che ve la faccio vedere se l'ho fatta vedere, ma vabbè, non importa niente ragazze. Questo ha ah, il mascara come ultimatum, il mascara della Super Speed Volume eh, Flash che poi flash è che tanto le mie, semplici, le, mie, le mie ciglia sono belle, velomizzate di suo, di natura. E questo qua è, lo, è il, il mascara che dura 24 ore, che poi non è vero perché dato poi prima delle 24 ore ovviamente io mi strucco, vabbè adesso non sono struccata però quando devo andare a fare la mia skincare, corro in bagno a struccarmi perché mi necessita di struccarmi, cioè, Questa mosca mi sta dando fastidio, voi non la vedete ma la mascara mi rompe le palle vabbè niente questo è il mio mascara non mi fa impazzire ma lo, lo utilizzo perché poi lo voglio lo voglio recensire appena so se mi trovo bene appena riesco a capire se mi trovo bene o male boh. vabbè. poi c'è un altro della Maybelline Maybelline non lo so comunque un altro che voglio mettere all'azione capire se anche quello mi piace oppure se fa schifo già e niente ragazze se sentite rumori strani al mio video e stanno tirando l'acqua da su da giù non lo so non si sa bene e vabbè ok ragazze questo era tutto chissà quanto ho durato, durato sto video e tirato. durato sto video vabbè parla come magni. se riesci <ride> e niente ciao a presto un bacio aiutatemi con un pollice all'insù vi prego, non fate i tirci con i like, che se io mi dimentico di dirlo, fatelo. Like, commento, iscrizione e attivate la campanella, qualora decidereste di iscrivervi al mio canale YouTube. Ciao!